Allora intanto io sono Fabio Rotella, sono architetto, eh, ringrazio e saluto Ticullio District. Eh, beh, parlare, parlare un po' dello studio Rotella. Intanto eh, lo studio Rotella è uno studio che appunto si occupa di architettura, interior design, eh, io poi personalmente sono eh, direttore creativo di alcune, di, di alcune aziende. Abbiamo una sede in, in Cina, a, a Beijing, e una sede a Malta. E quando mi si chiede un po', come, un po il percorso, certo che la, la prima parte del mio percorso professionale nasce eh, in Atelier Mendini, quindi con un grande maestro eh, che è Alessandro Mendini, eh, con il quale diciamo ho fatto un'esperienza, una palestra eh, importantissima. Ancora oggi, dopo tanti anni, è una, una sorta di, di imprinting no? eh, professionale, umano anche. Eh, proprio con Alessandro le, le collaborazioni sono state di diversa natura, eh, comunque ci si occupava di architettura, eh, ci si occupava appunto di consulenze per aziende nei, ai tempi. E lavoravamo per Alessi, lavoravamo per la Swatch è stato realizzato nel periodo in cui ero in atelier un museo, il museo di Groningen eh, la Torre di Hiroshima e quindi altri progetti, lì ho imparato naturalmente a eh, come dire, lavorare in modo trasversale, la Telemendini lavorava anche con grandi architetti designer internazionali <coughs> e questo è una cosa molto importante perché ha creato in me e in tutti quelli che hanno vissuto quel periodo una cultura, ripeto, trasversale quindi lavorare con le aziende lavorare con le città lavorare in ambienti assolutamente culturali dove l'impostazione del progetto era un'impostazione prima del marketing con una impostazione concettuale di metà progetto culturale queste sono delle, come dire, sono dei dei temi che restano e che sono sicuramente dei valori che sono vivi dentro di me e attuali nello studio Rotella e proprio per questo anche lo studio Rotella si occupa appunto di architettura come dicevo prima ma la nostra, il nostro atteggiamento è riferito a un mondo fatto di comunicazione, di marketing e quindi... Eh, si va al di là della mera creatività e del fatto di mettere una matita sul foglio appunto prima di mettere una matita sul foglio siamo abituati a studiare eh, le parti concettuali noi lo chiamiamo metaprogetto per poi arrivare ad andare in fondo al progetto in modo più eh, descrittivo, eh, quindi classico e canonico eh, il percorso eh, dopo la, la Telemendini è stato appunto la creazione dello studio Rotella che eh, si rifà al 1996 eh, e questo è stato un grande passo fatto tra l'altro con, eh, con il placet eh, di, di Alessandro il quale disse un passo che devi fare e per questo noi siamo rimasti in contatto anche negli anni successivi facendo anche delle cose insieme eh, quello che fa lo studio Rotella poi alla fine è, continua ad essere un po' quella mission Tele Mendini eh, lo studio Rotella ha diverse collaborazioni con professionisti che sono architetti, interior designer ma anche artisti eh, videomaker eh, eh, eh, persone che sono comunque collegate in generale alle arti applicate. Questo è un po' il mio atteggiamento comunque in generale, sono una persona molto curiosa eh, e nel percorso di questi decenni abbiamo, come dire, siamo sempre stati attenti a quello che succede nel mercato, a quello che succede nel mondo, quali sono i trend, ma non soltanto nel mondo dell'architettura, nel mondo della moda, del cinema, della musica, eh, forse questo è dovuto anche un po' Alla, alla, alla, alla cultura della mia famiglia che da sempre si è occupata di, di, di creatività in generale e quindi questa mia fame di sapere questa mia fame di capire questa mia fame di, di, di essere una sorta di sidarta eh, sempre alla ricerca di un qualcosa che vada a soddisfare e a completare quella che è la mia idea di creatività eh, ci porta ad avere appunto diversi Diverse, eh, diversi progetti, quindi anche in Cina lavoriamo eh, per esempio su Master Plan, eh, sono dei progetti molto grandi e importanti dove trasformiamo delle zone di intere città in, in parchi eh, ecologici didattici, eh, dove eh, appunto dal metaprogetto si scende poi alla progettazione eh, di cose, di oggetti, eh, di arredi. Eh, questo caso di arredo urbano. Eh, sempre in Cina eh, diciamo che la nostra attività è partita da una consulenza eh, mia verso il Ministero della Cultura dove abbiamo realizzato, abbiamo, abbiamo realizzato il primo museo permanente italiano all'estero, a Pechino, a Beijing, nel National Museum of China. Eh, quella è stata la prima attività in Cina, dopodiché il governo cinese ci ha eh, dato la possibilità di lavorare in un grosso spazio, un grande spazio di circa eh, 1800 metri quadri in un quartiere di Pechino dove abbiamo eh, poste le basi di, nostri, di tutti i nostri progetti in Cina. E sempre in Cina io sono visiting professor di diverse università, per cui portare un po' quello che è il nostro uh, modus pensandi riferito alla creatività, alla tipologia, a come progettare. Per molte mm. università sono anche eh, in contatto con associazioni di architetti fino a eh, 300-400 architetti eh, per cui anche per queste associazioni facciamo delle lesson facciamo eh, de degli speech eh, cerchiamo anche lì di portare un po' quella che è la nostra peculiarità, che è il modo di progettare occidentale e soprattutto italiano. Sempre in Cina abbiamo anche dei rapporti con aziende per cui ci occupiamo della progettazione di intere collezioni di design con consulenze riferite anche all'immagine all e alla comunicazione. In Cina siamo presenti dal 2012 quindi è un'esperienza abbastanza importante e soprattutto un'esperienza continua. Questo momento storico ha un po' frenato quello che era un po' il nostro lavoro continuo con la Cina anche se stiamo continuando a lavorare non di persona ma appunto online, abbiamo dei progetti interessanti e stimolanti. Altre opportunità di lavoro negli ultimi anni eh, interessanti sono quelle un po'... Questo è, è, è, è assolutamente nuovo, cioè da un anno a questa parte noi ci stiamo occupando di eh, eh, NFT, quindi No Fungible Token, e di tutto quello che è la nuova, il nuovo mondo digitale. Eh, proprio in questo eh, giugno, eh, durante il Sole del Mobile, realizzeremo il primo evento insieme a DDN, Design Diffusion, che è un editore, e il primo evento che vivrà, dal vivo durante il salario immobile, ma anche contemporaneamente dentro un metaverso. Quindi lo studio Rotelli in questo momento è entrato nel mondo eh, digitale moderno eh, e siamo, noi ci stiamo occupando della progettazione di un pianeta all'interno eh, all di un metaverso. In questo pianeta noi realizzeremo l'intera architettura eh, del, di questo metaverso, è una collaborazione con una società molto importante eh, svizzera. Eh, io stesso sono stato eh, molto, come dire, eh, incuriosito da questo mondo, mh, perché comunque il mondo eh, ha un'evoluzione in questo momento veramente veloce, eh, per uno studio, comunque per una società che vuole lavorare in questo settore devi essere pronto a virare la prua verso le nuove tendenze. Quando parlo di tendenze non parlo tanto di tendenze momentanee, ma proprio di grandi percorsi come fu negli anni 90 entrare in internet. Per alcuni era una cosa astratta e lontana, poi invece è diventato iper importante starci dentro, come la vendita online. Ecco Oggi la nuova digitalizzazione eh, ci cioè porterà a vivere eh, una vita eh, come quella che viviamo tutti i giorni ma anche una vita virtuale come quella che stiamo vivendo comunque ma dentro un metaverso eh, quindi questa è una, una situazione molto interessante che stiamo percorrendo eh, addirittura eh, noi abbiamo in progetto una torre nei paesi arabi eh, e per la prima volta un'architettura sarà presente prima in un metaverso e poi nella realtà eh, e questo dimostra quanto, quanto sia attuale eh, la, la, appunto questo mondo eh, dei, del, del metaverso quindi questa realtà virtuale eh, e comunque è molto stimolante questo evento durante il salone mobile sarà proprio un momento in cui eh, io personalmente eh, come direttore artistico dell'evento Sto cercando di traghettare questa nuova, uh, questa nuova era, uh, di riportarla verso le aziende italiane di design che uh, cercheremo di come dire, intanto per adesso di informarle su che cosa significa uh, entrare in un metaverso. Uh, questa è un'opportunità per le aziende, per i professionisti, per tutti quanti per, uh, uh, per entrare in un nuovo mondo, perché poi alla fine è un mondo parallelo ma un mondo che, che è fatto di prodotti eh, e per allargare proprio il marketing aziendale ma anche la presenza dei professionisti in questo, in questo mondo eh, ci sono delle, molali, delle modalità eh, e delle informazioni di cui bisogna, eh, bisogna avere una, una sorta di idea generale, però sono sicuro che come il web anche il metaverso diventerà parte della nostra, della nostra vita. Quando mi si chiede quali sono i progetti ai quali sono più legato nella vita qual è il primo, il più importante eccetera eccetera ma io di solito rispondo che come i figli eh, si è attaccato un po' a tutti, a tutti i progetti certo ci sono alcuni progetti eh, che ho fatto con Alessandro Mendini che mi hanno dato la possibilità e l'opportunità eh, di capire le aziende, di capire cos'è il marketing al di là del fare architettura e quindi ogni, ogni architettura poi diventa eh, un prodotto, un prodotto da comunicare questo forse è una parte eh, interessante, più importante all'inizio eh, quindi collaborando con Alessandro altri progetti che mi vengono in mente sono tanti che vanno poi da, da, da progetti appunto fatti per le aziende o progetti fatti per privati o architetture pubbliche, l'importanza qual è, come l'importanza in generale del design o di chi progetta, cioè io penso che noi creativi abbiamo una responsabilità, qualsiasi cosa creiamo, che sia un oggetto o che sia un'architettura, ha il peso, deve avere il peso di responsabilità sulla società, sul pianeta, sulle persone, io credo che noi abbiamo il compito di migliorare la vita di chi usa i nostri oggetti, abbiamo il compito di migliorare la vita delle persone che vivono le nostre architetture. Eh, questo è il vero successo di un, di un creativo, di un, di un designer o di un architetto. Spesso si dà eh, importanza soltanto alla comunicazione. In verità il nostro successo è dovuto soltanto se riusciamo a fare qualcosa che serva al mondo, che salvi il pianeta e che migliori la vita delle persone che usano o che vivono le nostre, i nostri progetti. E allora io eh, ringrazio Tiguglio proprio per quello che dicevo prima, cioè per la mia eh, curiosità e poi io sostengo tutte quelle che sono eh, operazioni interessanti e culturali al, all'interno del, del nostro mondo eh, per cui condivido quello che sta facendo questa, questo, questo gruppo e mi auguro che possa servire a, a, a, appunto a, ad essere prodromici, a, insieme, sinergici per fare qualcosa di importante insieme. Grazie.